Grazie, grazie per l'invito, eh, sono felice anche di vedervi così numerosi, eh, sicuramente a scienze politiche questo sarebbe successo. Mi eh, presento in un modo un po' più, eh, più ampio rispetto ai temi di cui vado a trattare eh, oggi. Uh, un po oltre a insegnare appunto storia uh, dell'America del Nord, mi uh, interessa uh, genericamente uh, di uh, storia early americanista quindi tendenzialmente uh, quello che ti qui chiamo storia contemporanea. Uh, storia uh, a metà ecco, tra la storia moderna e la storia contemporanea. Uh, perché? Perché le date sono, uh, sono complesse. Che cosa significa oggi giorno storia? Eh, moderna, sino a dove eh, arriva. Eh, sicuramente negli Stati Uniti eh, la guerra civile è eh, parte di questa, eh, è eh, americanista un po' tutto, eh, dalle, eh, dalle università. Eh, chiaramente eh, l'oggetto della guerra civile negli Stati Uniti eh, ha eh, dei corsi eh, specifici, eh, soprattutto nelle eh, università eh, del Sud e anche qui in Italia ha avuto un successo paragonabile no, appunto, a quello Ho studiato eh, con il professor Nuraghi, eh, recentemente eh, scomparso, che ha questi due volumi incredibili che tutti hanno comperato quasi, perché eh, è un testo che ha venduto nonostante eh, le più di mille pagine pubblicate due volumi, volumi, poi dopo di nuovo due volumi eccetera eccetera ha avuto eh, un eh, grande successo e il merito eh, del professor personale è stato appunto questo eh, di aver portato l'interesse sulla eh, guerra eh, civile americana eh, in molti altri professori però hanno detto, beh guardate che più o meno di eh, guerra civile ci sono L'ultimo eh, libro che è uscito negli Stati Uniti è dedicato alla guerra del 1812, che tutti voi forse sapete, eh, penso che eh, sappiate che è quella ancora, la seconda guerra di indipendenza, quindi quella ancora con, la, con eh, la Gran Bretagna, si chiama appunto così: The Civil War of 1812. La guerra civile del 1812, ma c'è chi dice che anche la guerra di indipendenza è stata una, una guerra civile, no, quindi eh, diciamo che. Eh, le guerre civili negli Stati Uniti continuano e come ho scritto nel mio ultimo libro eh, che si chiama proprio American Golem lo spazio e il tempo degli Stati Uniti eh, c'è eh, un uh, continuo confronto tra due mentalità diverse di concepire eh, l'idea stessa eh, degli Stati Uniti eh, chiaramente eh, parlare di, eh, di Barack Obama eh, vi annuncio solo uh, così come dice la CIA quindi eh, la CIA in italiano sarà eh, a Roma il 27 eh, di marzo eh, per incontrare Renzi e eh, il Papa il tentativo era un po' quello di portarlo a Milano visto che viene qui per firmare gli accordi sull'Expo eh, perché non portarlo anche a scienza politica per parlare un po' di, eh, di questo cosa ha in mente che cosa sono, appunto, le sue, eh, quali sono le sue strategie però è banale dire che eh, Obama ha alle spalle L'eredità, tutta l'eredità di Lincoln, eh, anche eh, non solo simbolicamente, ma anche nelle scelte, nelle scelte eh, politiche di questo, appunto, eh, il film di Spielberg Lincoln ne dà un po' conto, completamente un, un, un tratto da eh, Tim uh, of Rivals in questo libro eh, incredibile che ci dice chi sceglie Obama eh, per eh, appunto, chi ha scelto Lincoln e poi alla fine. Eh, visto che poi questo testo che era eh, sulla storia eh, di Obama chi poi alla fine sceglie eh, Obama, quindi il anche è la più eh, accesa eh, avversaria eh, nello scontro delle primarie. Però ecco non vorrei eh, appunto, dilungarmi molto su quello che sono eh, questi temi eh, che sono più da, da, scienziato, da scienziato politico che non, eh, che non da storico. Eh, torniamo, quindi vi ho parlato del, del libro di, eh, di Muraghi eh, non l'ho portato chiaramente perché era eh, pesantissimo, eh, vi ho portato invece una breve storia eh, di Red Mitchell, la guerra civile americana che è uscita eh, per il, eh, il mulino qualche, eh, qualche tempo fa. Anche se eh, di fatto eh, eh, non è eh, così ben eh, curata, eh, rivela ancora una volta l'interesse che questa guerra... A, eh, per il eh, mercato eh, italiano. Eh, chiaramente poi andremo a parlare eh, di Lincoln e eh, rispetto a Lincoln, eh, la storia dell'uomo che liberò gli Stati Uniti di James MacPherson, perché questo è eh, uscito eh, recentemente dopo il, il film con dei, dei Lewis nella parte eh, di Lincoln, e poi vi ho portato dei testi eh, un po' agé, eh, cui, eh, questo è curato eh, da Bruno Maffi, eh, eh, dedicato appunto a John Brown. La schiavitù è uno stato di guerra, eh, una bellissima edizione eh, appunto del è che, che, eh, del Saggiatore, eh, qualcuno mi ha detto che ha fatto anche delle tesi eh, su questa casa editrice, specificamente su queste, eh, su queste bellissime edizioni e eh, si nota la cura del libro che è completamente eh, diversa rispetto a questi più, più recenti. Eh, poi eh, ho portato un testo perché vi volevo leggere delle, eh, delle parole eh, di Lincoln eh, appunto eh, direttamente dalla uh, sua voce eh, ed è uscita negli anni 60 sempre per il mulino eh, a cura eh, di Claudio Cornier. Eh, eh, eccoci qua, quindi eh, è su questo che ho costruito eh, un po' la lezione, eh, la lezione di oggi. E, eh, però come avete visto eh, dall'Abstrad che ho fatto girare eh, incontro eh, questi miei eh, interessi con le cose più recenti, quindi ho parlato prima di Expo è chiaro che eh, gli Stati Uniti ho il avere un punto anglosassone eh, che eh, vede nella possibilità eh, di eh, diffondere quelle che sono le innovazioni eh, dell'epoca eh, si incontra Uh, subito con uh, appunto uh, quello che era il grande vicino uh, di Monenico, quindi la Gran Bretagna. Uh, Gran Bretagna e Stati Uniti uh, poi si scontrano, questi che poi saranno gli anni che porteranno uh, alla guerra civile. Uh, in Molti dicono che la guerra civile non è iniziata uh, appunto negli anni, uh, anni 60, bensì uh, è iniziata molto molto prima e adesso andremo uh, a segnare i punti fondamentali di, questi, di questo lento inizio della, della guerra civile. E quindi ci portiamo in questi anni 40 dell'Ottocento quando c'è grande interesse per delle innovazioni che sembrano abbastanza semplici ma sono legate chiaramente all'industria inglese e all'industria americana. Quindi ci guidano verso le armi. Ecco, eh, il mio collega Marco Puzzi, professore eh, di storia contemporanea, dice di non mettere così eh, l'accento sull'idea di eh, allora, fabbricazione di armi eh, e quindi poi guerra. C'è un legame eh, forte tra eh, queste due cose. Chi fabbrica le armi, poi è chiaro che le vuole eh, usare. All'Expo di eh, New York, vi ho parlato appunto prima di quello di Londra perché c'è una specie di gara che è del 1851. Uh, Segue quello di uh, New York nel 1853, eh, mentre nel 1951 c'era già Corta che aveva portato la sua pistola. Uh, nel 1953 presenterà un secondo modello della sua pistola, all'expo di New York, che si tiene più o meno eh, nello stesso eh, posto principale che è il Crystal Palace, no? che era eh, quello di Londra, il Crystal Palace di Londra viene riproposto negli Stati Uniti, però molto più grande. Qualcuno di voi è stato a New York, eh, lo può collocare tra la 41esima e la 42esima strada, eh, a Park, eh, vicino alla biblioteca eh, della, della città di New York, eh, a fianco eh, della biblioteca, eh, oggigiorno. All'epoca non c'era la biblioteca, ma c'era eh, il bacino di acqua del Croton, eh, che era un po' eh, il punto dove. Eh, si diffondeva l'acqua eh, di New York eh, che arrivava dal fiume Crockett che stava appunto eh, verso la notte, verso Alba. Quindi eh, in questo grandissimo eh, palazzo eh, di cristallo, eh, costruito già con appunto eh, acciaio e eh, cellulare vetro, eh, con a fianco la Latimer Tower eh, che dava l'idea di un qualcosa che andava oltre la Trinity Church, che era l'edificio più alto di New York dell'epoca, bisognava superare, bisognava uscire dall'idea che la chiesa dovesse essere la cosa più alta. Eh? E noi milanesi ci abbiamo messo, non so quante centinaia di anni per dire che ci voleva qualche torre più alta del duomo. Eh? Comunque di fatto loro escono subito, eh, appunto da questa eredità rivoluzionaria, la Trinity Church un po' rappresentava nella stessa... Della rivoluzione americana, per dire che ci vuole un edificio più alto di questa torre, la Latimer Tower, eh, che ovviamente avrà anche il primo ascensore, il primo ascensore eh, di James Otis. Uh, Otis è uh, un personaggio, un inventore, un tecnico, che però non sa cosa fare, non sa cosa fare della sua vita. Eh, addirittura, eh, se si leggono le sue lettere, pensa di andare eh, verso la frontiera, la frontiera come valvola di sfogo eh, per questa. America eh, che cresce l'idea gli è andata bene dopo eh, due anni appunto il suo ascensore era in funzione in uno dei magazzini di New York e il successo da lì in poi eh, è decollato la sua idea non ci voleva solo un cavo ma anche una no. eh, appunto, pompa pressione che sosteneva il cavo di modo che se il cavo si rompesse eh, l'ascensore si fermava banalmente l'innovazione abbiamo visto tante di queste innovazioni eh, negli Stati Uniti spesso vana, ce le lecca tutte quindi eh, questa era l'idea grande palazzo chi c'era in mostra eh, ho detto, cosa c'era in mostra visto che abbiamo parlato di armi diciamo anche che c'era il fucile Reniton. e al fucile Remington avevano aggiunto anche la baionetta. è qui che si vede come marcia questa industria eh, che va verso eh, la guerra civile ricordate queste battaglie eh, della guerra civile si spara due colpi e poi tutti all'assalto a baionetta, eh, che è un po' eh, un modo eh, comune di fare, eh, di fare la guerra eh, all'epoca eh, quindi ecco le altre innovazioni, se per caso qualcuno ha delle curiosità rispetto alla presenza eh, degli stati italiani, c'è qualcuno che è, interessati sapere qualcosa? c'era l'Italia c'era il padiglione italiano chiaramente era sovrappresentato dallo eh, stato di Sardegna e poi eh, però c'era anche qualche espositore di Milano e qualche espositore di Firenze che avevano anche noto dei cordi eh, è chiaro che eh, c'era un grande interesse anche per, per la musica e soprattutto per le marce musicali la marcia eh, che poi era fatta dalla banda, che era una banda dell'esercito, eh, rappresentava un po' anche questa marcia eh, appunto, eh, verso, verso la guerra. Chi inaugura questa esposizione eh, universale, che in realtà non si chiamava Expo Exposition, stato un nome eh, successivo, che arriverà dopo l'Expo di Parigi, eh, si chiamava eh, Exhibition, quindi mostra. Eh, se siete interessati, dal, dal 23 al 24 di eh, ottobre, visto che andiamo verso eh, l'Expo di Milano, eh, teniamo una conferenza a eh, scienze politiche che si chiama appunto così: From exhibition to exposition, quindi dalla, dalla mostra all'Expo. Eh, che cosa cambia? Eh, in un certo senso, quando l'evento eh, diventa globale, eh, e non, è una semplice, non è un semplice museo perché guardate bene che eh, in effetti eh, l'exhibition di, eh, di New York è gestito un po' come il museo dopo eh, la partenza eh, infatti chi si incaricherà di portare avanti perché rimane eh, dal 53 al 54 fino a novembre del 54 eh, l'esposizione attiva è il nostro finest barlum barlum la parola vi dice qualcosa? Eh? il circo però all'inizio Barium uh, in realtà era uh, un... Uh, Troppe parole, possiamo dirlo benissimo. Eh, che era uh, in mostra uh, per dei creduloni uh, dei personaggi strani, Freaks, mm? uh, l'uomo più basso del mondo, appunto prima che poi per l'Expo portassero il Big la donna più grassa, eh, il nero più peloso, eccetera, eccetera. No? Quindi eh, è lui che in questa sua trasformazione, dopo aver rilevato all'American Museum eh, di New York eh, e aversi installati sui flex eh, per cercare di estorcere qualche soldo, ai creduloni, eh, cerca di ripensarsi appunto come impresario, come grande impresario eh, di eventi, di circo, eh, e quindi passa attraverso la gestione eh, dell'exposition. Eh, di New York eh, del eh, 1853-1854 e eh, anche lui eh, chiaramente aggiunge qualcosa alle marce militari aggiunge la brass band eh, quindi una band di ottoni eh, quindi gli ottoni diventano eh, qualcosa sempre più legato alla tradizione eh, americano e quindi avremo poi dopo le grandi bande eh, di, eh, di ottoni e poi chiaramente tutti i sacco eh, della storia del, eh, del jazz comunque eh, non è chiaramente il tema eh, di, eh, di quest'oggi eh, era appunto eh, mi volevo legare alla inaugurazione, quindi marce militari il tutto con una parata militare la parata militare vede arrivare il presidente dell'epoca eh, che si chiama appunto Pierce eh, insieme al ministro della, eh, appunto, eh, della guerra Jefferson Davis prendono appunto, arrivano alla battery con la barca e quindi all'inizio di Manhattan eh, scendono e devono arrivare alla 42esima strada chiaramente Marcia devo fare. Cavallo Nero eh, è il presidente eh, che hanno seguito dalle carrozze si entra in questo eh, punto adesso si fa un discorso un po' citato all'inizio del mio paper questa è una eh, è una cosa classica degli americani che risale a Thomas Jefferson quando fondò West Point By science in war, peace is produced latino, era originale era scienza bellis, scienza pacis è tradotto in inglese By science in war, peace is produced e così si fonda un responso un'accademia militare e chi ci va all'accademia militare? lo stipendio non è granché bisogna obbedire quindi tendenzialmente eh, ci vanno solo quelli che non hanno lavoro all'epoca e ci sono tutti quelli del sud. No? I bianchi eh, del sud, in mm. questo mondo così eh, ristretto, potevi fare il grande eh, proprietario terriero, se eri il primo cento, se volevi il primo cento, chiaramente eh, forse eh, era ottimo eh, andare a West Point a che oggi si dedicano al Dipartimento di Stato, però all'epoca andava in Ecco che qui iniziamo a introdurre un tema uh, forte, perché i sudisti quando uh, inizia la guerra vincono così tante battaglie e questa è un'ossessione di Abraham Lincoln. Perché loro vincono, perché loro combattono in quel modo e noi non riusciamo a combattere in quel modo? Eh? Diciamo che Lincoln farà molte cose, farà molte leggi, uno che chiaramente eh, non dorme mai, si contorce sulle sue decisioni, scrive lettere, poi non le spedisce. Dunque, eh, di fatto, tra le tante cose che riuscirà a fare per gli Stati Uniti, ce ne saranno tantissime. Eh, abbiamo incontrato una mostra eh, alla Triennale di Milano, dedicata appunto eh, al bituminista del MET. Eh, Politics and Political News ho fatto un link, ho curato anche in modo, in modo molto dettagliato questo suo eh, percorso legislativo che è fortissimo. insieme a questo percorso legislativo, la sua sessione è quella di fare il comandante in capo, non come George W. Bush. Eh? Lui eh, tendenzialmente era sempre sul campo di battaglia, eh? difficilmente lo trovavi. Eh, a Washington, e lo vediamo anche nel film di Spielberg. Visita le truppe, sente come sta il soldato, e poi parla con eh, appunto il soldato eh, afroamericano. E qui eh, chiaramente dobbiamo introdurre anche il tema eh, dei soldati afroamericani, grande idea di un altro personaggio che finora non ho citato che è Frederick Dallas, eh, il grande abolizionista. Eh, Frederick Douglass, c'è cioè qualcuno di voi che ha letto Memoria di uno schiavo fuggiasco, eh, un testo di grande successo, però lui non riesce mai a uscire da questo, eh, da questo personaggio. Eh, ho curato appunto, per l'abolizione della schiavitù, un testo di eh, Victor Cauchet, eh, che infine eh, quando poi si incontrano mi suggerisce ma Perché non vai oltre a questa continuare a raccontare la tua storia? Appunto, quando ero schiavo, poi dopo sono andato nel nord, all'emancipazione, poi sono, sono eh, giocate le politiche il Partito Repubblicano, che era il partito eh, dell'abolizione, eh, quello che parteggiava per eh, l'abolizione della schiavitù. Infatti, quanto si possa pensare oggi, i democratici erano completamente contrari eh, a questo. Eh, e quindi. Ecco, eh, questa vicinanza. L'Incorf fra delle Douglas e la grande idea di Douglas di avere anche dei reggimenti di colore. Ecco, hanno dei miei studenti, ecco, a questo punto magari far vedere delle immagini eh, di Glory, bellissimo film, eh, che mostra come uno di questi reggimenti. Il 54 eh, reggimento di infanteria del, eh, di New York, capitanato eh, da eh, tutto Capitano Shaw eh, riesce quantomeno a cambiare una mentalità eh, che vedeva gli afroamericani un po' come eh, al solito come, come si vedono eh, spesso in tutta questa eh, tradizione eh, ottocentesca cioè come eh, grassi e pigri eh, e tendenzialmente non così interessati alla, alla, loro, eh, alla loro libertà eh, quindi eh, questa è una grande eh, idea eh, di Douglas, eh, apro eh, con Douglas e eh, vorrei un attimino parlare eh, appunto di eh, John Brown. Eh, John Brown, in questa schiavitù in uno stato di, eh, uno stato di guerra, eh, rivede nella possibilità, eh, non tanto appunto, di un'emancipazione eh, eh, lenta, eh, eh, dalla eh, dalla schiavitù è un'emancipazione eh, immediata. Bisogna scendere in guerra eh, per eh, abolire eh, la schiavitù. Frederick Douglass e John Brown eh, sono dalla stessa parte. Però Lincoln capisce che è una strada eh, sbagliata questa. Forse l'unico che segue Douglass nel Massachusetts che per sapere. Che la culla di, questo, di questa integrazione eh, razziale, è eh, molto, eh, sicuramente eh, molto, eh, insieme a John Brown quello che eh, scrive poi in difesa eh, di John Brown e quindi Toro eh, il mitico Toro quel personaggio che apparteneva al mondo trascendentalista di Ralph Ems eh, alla fine è l'unico che si schia a favore di questa azione cioè eh, A salire l'arsenale militare di Alphaestar in Virginia per prendere le armi e creare un'insurrezione eh, afroamericana. Ma come eh, si può pensare, eh, un po il rapporto tra eh, afroamericani e eh, appunto, eh, realtà eh, delle, di queste terre, che sono le terre poi. Eh, classiche eh, del sud, oppure quel sud che poi si confonde nel nord, eh, appunto, eh, parlo di Virginia, parlo di, eh, di Kentucky, queste, sì, queste zone eh, di confine è sempre un po' misteriosa. Alan Taylor, ve l'ho citato prima, questo grande storico americano che cioè, ha eh, questo American Colonies, un eh, libro molto bello, e pubblicato, come vi ho detto prima, un progressivo di ruolo nel eh, nell'ultimo libro appunto prima di lasciare eh, l'Università California a Davis eh, dove lavorava prendendo anche molti soldi per tornare in Virginia eh, l'Università Virginia e prendere il posto appunto eh, del, del docente eh, precedente che è il celebre Peter Ockhoff se per caso qualcuno di voi è interessato è quello che scrive di più eh, su questi temi o quantomeno anche eh, sulla Virginia dell'epoca eh, di eh, Jefferson ecco, eh, ci spiega come gli afroamericani sono sempre stati the internal enemy l'amico interno per eh, appunto unione eh, americana, quindi nessuno si fida di loro eh, e soprattutto non si diventano quando eh, possono avere in mano un fucile ecco perché appunto questa idea del 54esimo reggimento sarà un po' difficile da portare da portare avanti è perché a Visto glori ci si accorge che le armi arriveranno sempre eh, quasi sempre in ritardo non solo le armi ma poi anche le scarpe e le, le, le divise quindi eh, afroamericani come, amico interno, come amico interno che aiutano gli inglesi chiaramente gli inglesi giocavano su questo e quindi giocavano sul fatto che se state con noi eh, noi vi garantiamo eh, la libertà eh, di fatto soprattutto nel grande evento punto della, della guerra del, del 12 del 14 quando gli inglesi prendono Washington e la bruciano la bruciano e lì nascono un sacco di miti americani in primo luogo anche Sam che era questo Uncle Sam un commerciante di carni di Troy, New York che guadagnava con questa guerra allora chiariamoci bene poi come, così, appunto, come avverrà con la guerra del 1914, eh, si sa che c'è qualcuno che ci guadagna e ci guadagna molto. Eh, non solo vendendo armi, questa è la cosa più semplice da pensare, ma anche eh, appunto con le eh, saranno eh, le razioni alimentari, quelle che sono le scatolette. Eh, per gli Stati Uniti rappresentano un po' l'universo di Chicago all'epoca nell'Ottocento si chiamava porcopoli eh? tutta questa carne che arrivava dal sud e, e veniva lavorata nel marcello di Chicago e poi diventava eh, messa nei barili e poi dopo nelle, eh, nelle scatolette. e quindi anche il è uno che ci guadagna molto eh? è un commerciante di carne ma non sono solo un di carne eh, che ci guadagna chiaramente poi eh, tutto eh, quel mondo legato alla fabbrica di, eh, di uniformi eh, che però sono fatte in modo eh, artigianale. Per tutto questo periodo eh, gli uniformi sono fatti in modo artigianale perché non c'è tanta gente che va a combattere, soprattutto la gente che va a combattere va a combattere vestita così com'è, con il suo moschetto. Eh, sono tutti eh, volontari, sono tutti Minuteman, pronti a entrare in azione in un minuto. Sono i Minuteman della rivoluzione americana che eh, in certo senso diventano anche soldati della guerra del eh, 1812. E cos'è la loro idea? La loro idea è quella di vincere la guerra in un minuto. Quindi l'azione eh, immediata. Per la guerra del 1812, Jefferson pensava, l'idea era quella di conquistare il Canada. Eh? In Canada ci andiamo e sarà una passeggiata. Sarà un'ossessione che eh, anche nella guerra del 1914 è presente in tutti gli imperi, Sono tutti sicuri di vincere eh, in un minuto. Eh, la guerra sarà l'alto, una passeggiata e ci prendiamo il capital. Però le cose non stanno così, perché la guerra porta morti, la guerra porta revenge, vendette, e poi nel momento in cui vai e brucia un villaggio, e questo poi gli americani, gli americani lo impareranno, eh, però non, non, non, mi sembra di, di, di capire che non lo impareranno mai, eh, effettivamente. Quando vai in un posto e bruci un villaggio, posso parlare anche di Milai in Vietnam, poi dopo quella gente lì non la di più, sarà sempre eh, un terror, o quantomeno loro la chiameranno terrorista, o eh, internal enemy però di fatto eh, stai sicuro che questo sarà un territorio che non eh, riconquisterai eh, facilmente, a meno che non successo questo. È, eh, il grande generale che eh, esce da questa guerra, la guerra del 12, Jackson, eh, massacratore di indiani, è quello che poi alla fine li fa scoprire. È quello che poi alla fine voterà l'Indiana in Valette che dice non vogliamo più vedere indiani nella parte eh, est del Mississippi se ci sono degli indiani se ne devono andare dall'altra parte non ci vanno eh, ce li mandiamo indian eh, appunto del Trefasino ha portato avanti il da Jackson eh, del successore eh, Martin Van Buren. e vedete questo è uh, un uh, lungo percorso delle lacrime ma non di uh, indiani che poi poi ricompariranno un po' stereotipati nel circo di Bartolo Bile eh, di indiani con i cerchi eh, che eh, avevano dopo eh, il grande capo eh, Sequoia eh, creato eh, una lingua eh, una lingua scritta e addirittura avevano adito alla Corte Suprema eh, quindi eh, anche degli eh, avvocati avvocati indiani ecco però non vorrei appunto trasformare tutto in eh, una, una lezione eh, di storia dell'America del Nord eh, cercherò di tornare un po' sull'argomento però appunto volevo sottolineare questo ruolo degli works, i falchi della guerra cioè ci sono dei politici vi ho citato prima Henry Jackson poi diventerà appunto eh, presidente eh, e chi altro? guadagni Guadagna sicuramente eh, che eh, quindi magari vede di trarre vantaggi politici da questa, eh, da questa guerra, voti, banalmente eh, come Peter Potter eh, di New York, oppure come cioè, John Calhoun. John Calhoun eh, che non c'è nella guerra, eh, nella guerra eh, civile perché muore nel, nel 1850 però ah, quello che più spinge per questa guerra civile. E eh, per chi è ancora appassionato eh, di cinema, eh, lo citerò nel 1839, quindi l'episodio della nave Amstrad. Passiamo di nuovo eh, il presidente Van l'ho citato appunto prima il suo successore di, eh, di Jackson, e il caso dell'Amstrad lo conoscete tutti? Eh? Eh, questa nave eh, che eh, commercia schiavi eh, appunto, e li porta eh, da La Havana a eh, appunto, Porto Principe in, a Cuba un'insurrezione eh, sinché eh, un leader eh, che prende eh, possesso di questa nave e eh, poi va un po' alla deriva, viene fermato eh, nel Connecticut, a New Haven e qui parte il processo. Il processo sarà lungo, complesso, con varie fasi, eh, tre chiaramente, la prima fase in cui eh, gli africani eh, vengono giudicati eh, appunto, non schiavi eh, perché arrivavano dall'Africa. Poi dopo, eh, mano a mano, si, eh, si va avanti nel processo e ci si accorge che eh, Van Vambure è interessato a risolvere questa questione eh, appunto rimandandoli in schiavitù. E chi di più eh, fa pressione per questo? John Giancarlo, rappresentante del South Carolina, rappresentante degli interessi del sud e eh, anche soprattutto quelli delle grandi piantagioni. Un grande piantatore, molti schiavi, un lavoro che eh, in un certo senso non ha bisogno eh, di quello che, eh, di cui abbiamo parlato prima, eh, delle innovazioni tecnologiche sviluppo urbano eh, sviluppo eh, tecnologico sviluppo urbano e sviluppo tecnologico vanno pari passo le innovazioni sono presenti nella città si ha la possibilità eh, di eh, creare una nuova macchina che fabbrica eh, delle cose cosa serve in una piantagione di, eh, di cotone dopo l'invenzione della coppia di geni eh, che in realtà è una specie di macchina eh, per eh, guardare il cotone americano che era di un particolare tipo eh, poco, eh, poco pregiato eh, se non il raccolto il raccolto dei campi qui abbiamo addirittura le foto di, eh, di sangue che abbiamo appena visto nel centro eh, culturale di Milano sono dei bambini bastano dei bambini ma eh, anche nelle fabbriche eh, del nord alla fine ci i bambini però eh, di fatto basta una un operato, eh, non qualificata ecco qui la grande differenza eh, molti storici insistono su questo skill ed ecco skill eh. Eh, un operaio qualificato eh, che chiaramente può eh, valorizzare il suo lavoro è un operaio non qualificato quindi tendenzialmente comunque, eh, il, sud, eh, il sud è questo eh, se sei un secondo genito e eh, dovete scegliere di andare a West Point, ecco che poi, come avevo detto prima, il sud si ritroverà eh, con molti eh, generali il sud. Eh, che dire, eh, la guerra, questa guerra, questa guerra civile eh, la sapeva combattere anche grazie a questi generali. Addirittura c'è una vignetta di, eh, di Carrier Reis e Armstrong, questi due stampatori eh, dell'Ottocento eh, americano. E questa vignetta diceva. Un eh, soldato, oh, mi raccomando, non uccidere l'ufficiale nordista eh? perché con l'ufficiale nordista ne siamo sicuri che vinciava la guerra. Li eh? sì. prendevano addirittura in giro, talmente tanta era la loro incapacità di combattere. Ma non avevano mai combattuto, non era lavoro di fabbrica, loro ci guadagnavano se sì, chiaramente eh, commerciavano. Di fatto, commerciavano appunto, appunto questo. Quando le cose cambiano, la differenza, eh, eh, chiaramente il, il grande generale, cioè quello che sapeva scegliere i soldati era George Washington e ha vinto un po' la guerra di indipendenza eh. anche per questo, e poi è una, dipendenza, una guerra di indipendenza eh, composita, George Washington eh, vi assicuro non è quasi, quasi scritto una lettera praticamente analfabeta. Eh, il letterato leggete una lettera di John Washington quasi comprensibile ho stampato appunto le 110 regole di civiltà eh, che sono un po' la sua educazione formale eh, presa da uh, un testo di, uh, di Gesuiti. però lui sapeva fare quello, il generale a differenza di Washington e perché cioè, la guerra del 1812 viene persa eh, dagli eh, degli Stati Uniti è che James Madison è il presidente eh, dell'epoca non sapeva fare il generale tutti gli altri vicepresidenti erano prima generali e poi presidenti eh, eh, da Andrew, eh, Andrew Jackson ecco l'eccezione Lincoln Lincoln è il politico politico complesso con la sua formazione messa bene eh, in luce da un film interessante di John Ford eh, del, del 1910 nel 1936 si chiama in italiano Alba di Gloria e, eh, la sua formazione eh, lo porta a conoscere il mondo americano lui è un avvocato eh, che però eh, conosce eh, una mentalità che è quella appunto, eh, tipica eh, americana che poi alla fine è una mentalità eh, del Sud tendenzialmente noi, noi lo ricordiamo eh, come l'uomo delle Linoc no? quindi se andate a trovare la casa di eh, Lincoln la troverete a Springfield, eh, no. per lui si forma eh, su, una, eh, su una frontiera che è quella eh, appunto che del, con varie vicissitudini, sofferenze, eccetera, eccetera, e anche delusione. E anche delusione perché eh, in un certo senso non era facile far passare la eh, sua idea eh, di mondo. E la sua idea eh, di mondo in un certo senso Uh, lo li, lo, la ritroviamo qua e un po' si, si lega a uh, appunto quello che si è detto prima sul lavoro il lavoro nei campi, il lavoro di fabbrica quando una persona è schiava questo è un frammento della schiavitù eh, che esce fuori il primo luglio del 1854 molto serio. e questo lo scrivo. se A può provare coerentemente che egli può di diritto fare schiavo B perché non potrà B impugnare lo stesso argomento e dimostrare lo stesso modo che egli può fare schiavo A? Voi dite che A è bianco e che B è nero. Allora è il colore, per cui più chiaro ha il diritto di fare schiavo più scuro. Notatelo bene, perché con questa regola voi potrete in schiavi del primo uomo che incontriate che abbia una pelle più chiara della vostra. Ah, non intendete esattamente il colore, volete dire che i bianchi sono intellettualmente superiori e che hanno pertanto il diritto di fare schiavi neri, Chiaramente si usa il termine, niente, Guardatevi anche da questo, perché con questa regola voi potete diventare schiavi del primo uomo che incontriate che abbia un intelletto superiore ai vostri. terzo punto e finale ma voi dite che è una questione di interesse che se quello è il vostro interesse voi avete il diritto di fare schiavi il vostro signo, benissimo così se l'altro considera c'è un vantaggio anche lui ha il diritto di fare schiavi voi. e questo è il eh, discorso che diciamo, chiamano frammento però era un modo per porsi un problema infatti poi dopo si presenta Peone di noi e è chiaro i padri fondatori che cosa intendevano eh, i nostri padri fondatori eh, quando dicevano nella dichiarazione di indipendenza appunto eh, parlavano del diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità sembrano un po' parole vuote però dette da un presidente come Obama vengono attualizzate è chiaro che chi ha scritto questa eh, dichiarazione era Thomas Jefferson un proprietario di schiavi è chiaro che sull'olsa di Stato di Virginia, eh, Jefferson eh, chiaramente eh, considerabili era inferiori la sua idea di uomini è chiaro non c'erano le donne non c'erano gli indiani anche se avevano più rispetto degli indiani eh, che non degli afroamericani però poi alla fine è quello che Scende a compromessi la sua plantation wife Sally Hemings, è la, eh, direi, la sua coppia. la Plantation wife e chi ha anche dei colori? E gli dà anche dei figli, saranno gli unici che Jefferson alla fine, eh, appunto, quando eh, raggiungevano la maggiorità, la sono 24 anni, eh, lasciò libera. Tutti gli altri sono andati, eh, finiti venuti nel fallimento tutta della sua grande intrapresa, eh, che poi è in tenuta di morticello. Eh, ecco dunque il passaggio complesso e anche la difficoltà di Lincoln eh, di eh, fare approvare queste, eh, queste idee che sembrano a noi eh, banali. E quindi all'inizio si parla di compromessi per tenere insieme il mio. Ci sarà il compromesso da Missuri, 1820, appunto il... per eh, questo è lei Clay, eh, lui del Kentucky, eh, che fa lo speaker della Camera, che dice, ma ah, facciamo un compromesso, cerchiamo di tenere gli stati eh, alla pari, eh? Quindi teniamo il numero di stati schiavisti e il numero di stati non schiavisti eh, sullo stesso livello. E, entra uno stato eh, appunto, eh, schiavista, ci sono stati nel nord che possono entrare, visto che non in chiave, e inventiamo uno, il Maine. lo stacchiamo appunto dal Massachusetts e diventa il ventesimo stato, così avremo dieci stati eh, appunto, schiavisti e altri dieci Uh, non schiavisti questa è politica ragazzi bisogna trovare uh, un'idea per uscire dall'impasse e l'abbiamo vista anche uh, qui uh, in Italia in centro, no? faccio riferimento appunto al, al voto uh, sulle elezioni della Camera del Senato perché non scegliamo di cambiare solo la Camera tanto se no va da un'altra parte ecco l'idea generale che poi ricompone eh, la politica e però non risolve il problema non risolve il problema perché poi si andrà ad un ulteriore, eh, a un ulteriore eh, scontro all'ulteriore scontro arriva subito eh, 1836 il problema di un grande stato come Texas eh, qualcuno ha in mente Alamo i miei colleghi eh, americanisti lo chiamano Fort Alamo eh, mi sembra di essere tornato in un uh, uh, film di pessimo appunto, uh, Italian Spaghetti uh, questa è una cosa per cui mi batto sempre anche nell'ultimo testo Borgogno, storia degli Stati Uniti di un nuovo forte armo ma io l'ho scritto adesso a parte il mio sentimento basta questo forte non posso più del pero forte armo eh, Bergamini forte armo ma che forte! è una missione, è una missione appunto eh, spagnola trasformata poi eh, dai messicani in presidio, missione, presidio, uno era l'universo di questa America, l'altra America, l'America appunto, eh, appunto spagnola. E quindi eh, però il Texas eh, è molto storico a di questo parlano della guerra del Texas perché il Texas entra come stato schiavista e quindi un grandissimo stato schiavista e come eh, in un certo senso poi equilibrare l'ingresso dello stato come il Texas. E c'è di pensione, California. Però qui c'è qualcosa che cambia, perché pensate che la California, questa idea della, del compromesso del Missouri, perché il compromesso del Missuri parlava di un parallelo, il 36esimo, visto che tutti gli stati del sud erano così legati alle culture, in un certo senso alla terra, quindi all'idea stessa della eh, piantagione eh, amministrata eh, e coltivata dagli, eh, dagli schiavi afroamericani, eh, questo poteva essere eh, un punto, punto di riferimento: tutti gli stati che entrano al di sotto del 36esimo parallelo possono essere considerati eh, schiavisti, tutti quelli che entrano al di sopra del 36esimo parallelo, stati liberi. Capite benissimo che il Texas sta sicuramente giù, la California non si sa esattamente dove sta, sicuramente sta giù e su ancora un'altra eh, un un legge importantissima che ci guida alla guerra civile nel 1945 è il Kansas-Nebraska qui abbiamo Stato come il Kansas-Nebraska e che stanno proprio in mezzo e che sono schiavisti o non schiavisti ecco qui eh, che la legge eh, revoca il compromesso del nessuno revoca il principio del 36esimo parallelo e dice uno Stato quando entra può scegliere da che parte sta saranno gli stessi elettori questo politicamente mi dice eh, la qualità del, del tema eh? sarà il blog saranno gli stessi elettori a dirci da che parte sarà lo Stato è chiaro che nel momento in cui il Kansas deve decidere se stare dalla parte schiavista o non schiavista, è lì si svolge la più grande battaglia eh, pre-guerra civile. Ed è per quello che John Brown va nel Kansas, un uomo del Connecticut, che ha studiato però non tanto all'Università di Harvard, appunto, ma alla grande università della frontiera, è il vero americano che parla di libertà e che parla di schiavitù come una guerra uno stato di guerra e allora bisogna andare in Kansas con i suoi figli per combattere contro quelli che alla fine sono gli schiavisti che anche loro arriveranno numerosi in Kansas e qui ci saranno dei massacri eh, come quello di Lawrence eh, quando appunto eh, una banda di eh, sudisti eh, distrugge completamente il centro una cittadina eh, di eh, abolizionisti Ecco, capite cosa vuol dire guerra civile e questa è la guerra civile è una guerra civile permanente in questi Stati Uniti che oggi si combatte su altri temi possono essere ancora una volta le armi, tanto per cambiare però questa è già la guerra civile perché se non si chiama appunto eh, guerra, eh, guerra civile eh, ancora questa volta ci si mette la Corte Suprema con una sentenza il caso di Dred Scott siamo nel 1857 la Corte Suprema che sta dicendo un'unica decide che eh, appunto, eh, gli schiavi non sono delle persone ma sono degli oggetti e pertanto il caso di Dred Scott è molto interessante contarlo, seguire, eccetera, eccetera tutta gente eh, che pensa di a dire eh, appunto la giustizia per poi ritrovarsi sconfitto e è grossissimo il film eh, che ha preso l'Oscar ne, eh, ne parlavamo prima 12 anni schiali si gioca su questo terreno una persona libera nel nord che viene rapita, un attore e ce ne erano tanti intellettuali tra danas, grandi oratori che vengono eh, appunto rapiti e portati nel sud e eh, costretti a lavorare nei campi con eh, appunto eh, i ritmi e le violenze eh, del eh, sud e eh, qua Lincoln capisce eh, che le cose eh, non funzionano ecco il celebre discorso appunto della, della casa di Musa, eh, che eh, vado a leggere, a leggere eh, brevemente. Sì, sì, sì. ed è chiaramente eh, ancora una volta Springfield eh, Illinois 16 giugno del 58 signor Presidente e signore della Convenzione eh, ecco a differenza eh, di, eh, di Obama che è un great speaker eh, a differenza appunto, di Obama Lincoln era un great debater era uno che sapeva confrontarsi eh, con l'avversario per cui usciva eh, dalle sale eh, appunto delle armi del tribunale e quindi sa come eh, caricare il discorso il suo più celebre poi sarà quello di Gettysburg però eh, non lo, lo recuperiamo un attimo dopo però anche per questi piccoli eh, appunto per piccoli discorsi eh, segna il tempo signor Presidente signori della Convenzione se noi potessimo innanzitutto sapere dove siamo e dove ci stiamo dirigendo potremmo meglio giudicare che cosa fare e come farlo sono già passati cinque anni buoni da quando una certa politica finanziata con lo scopo ben preciso di porre con fiduciosa promessa un termine all'agitazione schialista col procedere di tale politica L'agitazione non soltanto non è cessata, ma ha continuato ad aumentare. Secondo la mia opinione, essa non terminerà fin tanto che non si maturi e si superi la crisi. Una casa divisa contro se stessa non può reggere Io non credo che questo governo possa durare permanentemente, mezzo libero e mezzo schiavo. Non che io creda che l'Unione si scioglia, non che io aspetti eh, che la casa crolli, anzi mi attendo, una fine della sua divisione. Eh, diventerà tutta una cosa o tutta un'altra ecco qui eh, che c'è classica idea appunto degli, degli Stati Uniti come una, una casa comune ed ecco l'interesse eh, di Lincoln eh, in questo momento appunto eh, il partito democratico fondato da Andrew Jackson nel 1828 si muove in una direzione gli altri si ricompongono eh? free soil si chiamano è un bellissimo lavoro di uno storico americano che parla appunto di free soil free labor, free land ecco lo spirito che deve guidare queste persone quando vanno verso la frontiera la terra è libera in il lavoro deve essere libero e l'uomo deve essere eh, libero in questa idea si compone un nuovo partito, che è un leader non così carismatico come eh, Abraham Lincoln. È un leader, uh, si chiama John Charles Greenbold, è un esploratore, quindi abbastanza di successo, però è un tipo eh, che ha una bella vita, si passa spesso un sacco di tempo eh, a Parigi, a Mori parigina, eccetera, eccetera. Non è un politico americano. Vi ricordo che oggigiorno eh, i politici americani eh, sembra che sono all'80% senza passaporto, non compresi quelli che stanno al Senato e alla Camera. 80% vuol dire che non conoscono il eh? mondo. Quindi il politico americano che può far partire questo eh, eh, parole, partito repubblicano è lì lì. Lui rappresenta appunto il nuovo eh, della frontiera, suoi trascorsi appunto in Tentacchi eh, che poi il nuovo successo come avvocato, Great Debate, eh, in eh, Springfield, eh, in Illinois E quindi da lì, eh, da lì in poi il percorso il suo politico nel cercare di affermare questa idea, questa idea della casa divisa, sarà al punto che arriverà a dire che a lui non interessa niente la schiavitù, e questo è il classico che viene ripescato eh, per quello che riguarda l'ICO. Eh? Oh, a l'ICO non gli interessava niente degli schiavi, Ah no, aveva ben chiaro che cosa voleva dire essere schiavo, aveva ben chiaro che non poteva esistere il doppio sistema. Ecco perché non si sceglie. Questo secondo me è il filo di spiegazione, se lo sta molto bene l'ossessione di dire che a oltre un proclama di emancipazione. Proclamation of the che dia, è una cosa rivoluzionaria, anche se eh, non è la complessità di quel proclama. Il primo gennaio 1863 si dice che sono liberi tutti gli schiavi, ma non tutti gli schiavi tutti gli schiavi che combattono per eh, la un, eh, confederazione e questo è importantissimo per eh, alterare eh, le sorti eh, della guerra che nel frattempo ha cominciato non si sa se Lincoln l'abbia fatta incominciare, quantomeno ha creato l'opportunità eh, in questo blocco appunto, del, di Fort Sun eh, appunto nel sud Charleston uh, eh, ha cercato di creare l'opportunità per avere questa guerra. Lui dice, ok, voi avete circondato il forte e non lasciate passare i rifornimenti. Io non voglio farvi la guerra, io cerco solo di portare dei rifornimenti al forte in modo che questa gente non muoia di fame è chiaro che eh, Jefferson Davis cade in questa trappola, eh, sono molte le trappole tese dai presidenti americani, visto che faccio storia punto degli Stati Uniti, mi piace un po' giocare eh, su questi archi temporali ampi, eh, pelar. Oppure anche poi dopo eh, Medos per la guerra appunto le guerre successive. Eh, eccoci qua quindi l'idea di provocare una guerra e questo me personalmente lo mette benissimo in chiaro. non è un testo eh, molto efficace molti miei studenti non lo apprezzano perché forse è troppo, è troppo semplice non è la grande storia eh, di Uraghi della marcia civile di... però se leggete questo piccolo libro capite quali sono i meccanismi della guerra e come fa Lincoln a vincere questa guerra e qui in un certo senso eh, si gioca appunto eh, quell'incidente eh, di prima, che poi anche e soprattutto eh, il tentativo di andare oltre il, il programma di emancipazione, eh, andare a quello che vi ho detto prima, ho detto prima io, eh, far sì che questi soldati afroamericani combattano per l'Unione. E non solo che poi ci siano degli istruttori eh, che dal sud, eh, appunto che dal nord, vadano al sud per cercare di eh, iniziare a lavorare su questi afroamericani. Perché chiaramente erano tenuti, eh, che non potevano leggere eh, né scrivere, chiaramente a chi eh, non, cer non cercava di fare, venivano tagliate mani, eccetera, eccetera. Ma una legge eh, veramente incredibile, compresa un po' eh, lì mi piace citarla, lo ci, Giacomo. Giango eh, appunto eh, di Taranti ci fa vedere come viveva. Le maschere eh, di ferro esistevano, eh, le catene e poi ancora tutte le occupazioni e le torture da, dalla castrazione al all'inciaggio. E poi l'inciaggio eh, continuerà anche eh, nell'epoca eh, nell successiva. Quindi eh, lo spirito di eh, e qui è chiaro, è cercare di trovare dei generali che gli possano far permettere appunto eh, di vincere questa guerra. È chiaro che nel momento in cui la guerra andava avanti si vedeva la differenza numerica. 22 milioni di abitanti nel nord, 9 milioni nel sud di cui eh, tendenzialmente non siano numeri giusti, però eh, più di quattro eh, schiavi. Come fa un esercito costruito su una nazione appunto, di 6 milioni di persone a riuscire a eh, vincere una guerra contro un'altra nazione eh, composta eh, da 22 milioni di persone? Certo, perché poi cercano solo di interessato al solo le sorti dell'azienda. Guadagno era fabbricare gli scarpi, il guadagno era eh, appunto fabbricare uniformi, il guadagno era fabbricare fucili, però era quello che sapeva fare. Erano le fabbriche del nord che producevano, e come vi dice poi eh, il bellissimo Luca di Cartosio sulla storia degli Stati Uniti tocca la guerra È qui che nascono tutte eh, delle invenzioni, eh, torniamo di nuovo all'esposizione universale, poi non ce ne saranno più negli Stati Uniti fino al 1876, a Filadelfia per il centenario di generazione di indipendenza, ci sarà la guerra, poi ci saranno delle sanitary affairs, quindi dei modi per dire come curare una persona. E qui è la stessa eh, industria appunto della eh, sanità americana che fa i pazi incredibili, si spiega persone come eh, amputare una camera, e sai benissimo quanto deve aumentare, perché sennò la persona muore. è eh? lì che nascono i chimici, non solo nascono i chimici, nascono i numeri delle scarpe. Prima la produzione era artigianale, non c'era nessuno che parlava 42, 43, appunto, eh, in inglese 9, 10, 11. Eh, Prendi, ti va bene? Prendi, sono pure. Non ti va bene? Devo di farne una su misura. Qui ci sono dei qui ci sono anche appunto, delle taglie di uniformi, qui ci sono moltissimi fucili reddito compresi di paiolette e per gli ufficiali anche il nuovo modello della pistola cot. Per non parlare poi dopo eh, appunto, di tutto il resto il movimento delle truppe. Perché non possiamo pensare agli Stati Uniti in un passaggio così epocale dal eh, movimento sui eh, fiumi, vi riportate all'epoca dei eh, battelli a vapore che salivano e scendevano dal Mississippi, eh, eccetera eccetera, e qui ci si muove sul treno. Non è che puoi portare le truppe con eh, appunto il battello nel sud e poi arrivavano anche col battello, soprattutto nel New Orleans, Però bisogna per continuare questa costruzione di ferrovie che soprattutto servono i baroni. Quindi come passare da questa idea di guadagnare solo sulla, sulla guerra e fare in modo che eh, poi la guerra sia assolutamente diritto, ecco la grande idea di Dirk, eh, appunto draft act mi spiace, leggo obbligatorio, non puoi eh, o non puoi eh, andare appunto a correre, <coughs> paga 300 dollari. Ecco che qui ci sono delle insurrezioni popolari, certo. A New York c'è una grande insurrezione popolare che si chiama il Draft Prize, eh, che, eh, che porta addirittura l'esercito dell'Unione a bombardare la città. Per forza, ci sono gli irlandesi che dicono: a chi non fa fare, Uso il termine antico, eh, a combattere per questi negri. E poi sono talmente povero che non ce nemmeno i soldi per pagarmi 300 dollari per non andare a combattere. A questo punto eh, non ci sto, a questo punto mi ribello. E con la carriera dell'esercito, bombata a New York. Per chi vede il Gangs of New York, vede gli elefanti del circo di Barnum eh, che vanno in giro per la città. Quindi durissimo, lento. Ed è durissimo, soprattutto con gli agitatori eh, sudisti che agiscono in questi territori di confine. Eh, infatti Tene, il giudice della Corte Suprema, gli dice che eh, non può incarcerare tutti. Però lui lo fa, lui abolisce quella che era la classica legge eh, garantita dalla Costituzione eh, americana eh, che la miescola non puoi eh, incarcerare una persona se eh, appunto non hai delle prove però in questo lui è, eh, è deciso, è eh, duro, in inglese è tough eh, ok, quindi il tentativo da parte di Lincoln di vincere questa guerra con il draft e eh, di vincere questa guerra con dei generali, solo che dei generali non ci sono aspettare una persona come Liz Grant e tutti dicevano che era un economista che non ci si poteva affidare eh, appunto un esercito. E infatti lo dice chiaramente se io avessi eh, creduto alla eh, politica eh, chiaramente eh, avrei perso la eh, guerra. In questo caso la politica non è eh, utile per eh, avrebbe eh, travissato ecco eh, che trova eh, Grant che poi diventerà il eh, presidente che porterà gli Stati Uniti all'Expo di Filadelfia nel 1976 è chiaro che eh, Grant eh, capisce che bisogna combattere come i eh, sudisti, cioè bisogna combattere su più fronti contemporaneamente e loro hanno la possibilità di farlo. E poi, non solo arginare il nemico, come è successo a eh, Gettysburg, grandissima battaglia, dal primo al 3 tre giorni di eh, combattimenti. Oggigiorno, appunto, Gettysburg c'è cioè, un eh, college. college Gettysburg. e per Qualcuno di voi che vuole scrivere un libro sulla guerra civile, c'è un premio di tutti gli anni: 30.000 donne, il miglior libro sulla guerra civile americana. C'è questa tensione in Italia mi chiedo 33 dollari per scrivere un libro ancora un sulla gran scelta cosa c'è di dire? Gary Wills ha detto fa un libro solo sul discorso di Gettysburg, tra traduzione per il soggetto le parole che cambiarono il mondo qual è la retorica del discorso di Gettysburg che Lincoln pronuncia nel novembre del 63 quando va sul campo di battaglia. E qui, eh, dopo vorrei torturarvi eh, oltre, potete benissimo andarvene. 87 anni fa, i nostri padri diedero vita su questo continente a una nazione nuova, concepita nella libertà, dedicata al principio che tutti gli uomini sono creati uguali. Oggi noi siamo impegnati in una grande guerra civile che proverà se la nostra nazione eh, o ogni altra così concepita e dedicata può durare a lungo. Ci siamo eh, incontrati su un grande campo di battaglia. Dalla guerra siamo venuti per consacrare una parte di questo campo al, al luogo ultimo di riposo per coloro che qui diedero la loro vita perché quella nazione potesse vivere. È cosa quanto mai propria e conveniente è che noi ci comportiamo così ma in un senso più largo noi non possiamo dedicare non possiamo consacrare non possiamo santificare questa terra quei valorosi sia vivi che morti che qui combattevano, l'hanno consacrata molto più di quanto lo sia nelle nostre povere forze di aggiungere o togliere. il mondo terrà poco conto di ciò che qui noi diciamo e non lo ricorderà a ma non potrà mai dimenticare ciò che essi fecero qui. Tocca piuttosto a noi, che ancora siamo vivi, consacrarci qui all'opera incompiuta che coloro che qui combattevano hanno così nobilmente portato avanti. Tocca piuttosto a noi dedicarci qui al grande compito che rimane, sì che da questi morti gloriosi noi attingiamo di maggiore devozione a quella causa per cui essi diedero la più assoluta misura della loro devozione. Sì che nel nome di quei morti noi più solennemente stabiliamo che il loro olocausto non è stato in vano e che questa nazione, sotto la guida di Dio, rinascerà alla libertà e che il governo del popolo, col popolo e per il popolo, non scomparirà mai dal terra. 250 parole, forse una di più. Che eh, emozioni fondali, come costruire un libro sulla retorica di questo discorso? Si può partire dall'idea, vabbè, eh, of the people, semplice, no? By the people, ma è quel through the people che eh, invoca quasi una partecipazione, una nuova partecipazione a questa eh, epopea che era la guerra perché noi saremo partecipi di questa nazione di questa è la partecipazione diretta Off the erano, chiaro che dire, eh, quasi ritorno al settecento eh, ho curato un libro recentemente, si chiama eh, l'età di Thomas Paine dal senso comune alle libertà civili americane che dire, quest'idea della eh, trasformazione di un senso comune eh, della gente the of baby, diventa più forte qui, attraverso il popolo, siamo noi. Questa esatto. idea di essere cittadini è un po', è un po vaga oggi, per, nella, la, per però vuol dire essere semplici. Ecco, eh, quindi la scelta di cambiare generali porta a superare la fase di Gettysburg a superare il fatto che un po' come nella nostra punto, grande guerra, allora oggi vado avanti io, domani vai avanti tu, e, domani, e chi muore sono sempre i poveri di fatto, no? È una guerra per un territorio, per uno spazio che sono quattro collinette. Si va avanti e si va indietro. A questo punto bisogna andare avanti, decisi su più fronti, ci abbiamo i luoghi, abbiamo i treni, ci abbiamo le armi e andiamo avanti, andiamo verso questo sud. E qui ecco la grande. Eh, Altro giorno, scende, si va verso Atlanta e cosa si fa di cioè, Atlanta? Chi eh, va oggi ad Atlanta può benissimo vedere che è una città completamente moderna: sì non c'è nemmeno eh, appunto una chiesetta storica, è stata completamente rasa al suolo, scomparsa. Come cittadino, non un grande incendio che poi puoi ricostruire qualcosa e lasci, eh, appunto la chiesa è niente, casa al suo. Questa è la tecnica che userà eh, eh, Grant eh, e eh, gli altri eh, suoi generali in questo contesto. E qui la guerra si risolve: si risolve eh, appunto con una, una pace, e, e capiamo tutti quanto questa pace sia collegata al l'importantissimo tredicesimo emendamento. Lincoln non vuole chiudere la guerra, anche se la possibilità c'è, questo chiaramente il film ve lo mostra, il film Lincoln di Spielberg è costruito solo sulla scelta di Lincoln di non far finire la guerra prima che sia approvato il tredicesimo emendamento. E che cosa dice questo tredicesimo emendamento? Che okay, la schiavitù degli Stati Uniti è a guerra. Per tutti. Era chiaro che non poteva lasciare delle persone così in sospeso. sono ah, solo gli stati, appunto, che combattono con la Confederazione mentre gli altri, che ce ne erano schiavisti eh, come il Kentucky, eh, rimangono di nuovo schiavi. Per lui era un'urgenza ed è chiaro che anche questo film, così come chiaro in tutte le lettere, la sofferenza di Nico. Perché nessuno lo voleva questo emendamento e quindi se lo deve guadagnare se lo deve guadagnare politicamente anche eh, appunto emergendo con favore i politici ci cioè, deve diciamo, cioè, portare la gente dalla tua parte perché ci sono quelli troppo radicali che dicono allora, vogliamo subito per tutti e adesso gli daremo anche il voto e poi dopo se diamo il voto ai neri gli daremo anche le donne ve lo ricordate il film? tutti che sanno no le donne no eh, logico per avere il voto all'età non si può aspettare nel 1920 Beh, è Uniti, stato... logico questo era il senso comune il senso comune dell'epoca che cambia secondo me nella eh, realtà, eh, realtà storica eh, paralmente eh, eh, si so vanno a chiudere eh, appunto con, eh, con la morte di Lincoln la trasformazione eh, di Lincoln, eh, Lincoln in una eh, icona come George Washington diventa parte di una religione civile e questo gentile che chiamo eh, abile storico del, del fascismo gioca in posso chiesa eh. le religioni della politica sono anche queste creare eh, appunto eh, questo, creare eh, una persona che interpreti una divinità eh, i di quadri eh, ci sono la l'ascesa al cielo eh? l'assunzione di fatto del, eh, del personaggio e ha in un certo senso recuperare Washington l'avevo citato prima, il grande generale oggigiorno in America c'è un President's Day e qui forse eh, gentile, gentile eh, sbaglia perché anche qui le date non sono eh, così, così semplici perché il Presidente Day che negli Stati Uniti è un giorno molto commerciale che celebra Washington, e celebra eh, Lincoln che sono i due presidenti che hanno fatto l'America alla fine viene ricomposto eh, negli anni eh, 60 è quello che in realtà non voleva che ci fossero più feste, e quindi Richard Nixon. Quindi se siete degli storici e scrivete un libro, andate a controllare eh, appunto, eh, le date che non sono così facili perché si costruiscono attraverso eh, la trasformazione della storia. Quindi se voi eh, andate a ritrovare una data come appunto, la, la nascita del Prescidence Day, quindi il Prescidence Day, non pensate che è quella la data di nascita. Eh, di Lincoln che eh, si può essere solo il primo lunedì per evitare che ci siano ponti troppo lunghi, eh, troppo questo è un po' il modo per rivisitare eh, le festività negli eh, Stati Uniti così come se parlate di Washington dovete tenere presente che il calendario non era lo stesso eh, che eh, abbiamo, abbiamo oggi, questo è un po' per gli appassionati eh, di storia e' eh, appunto questa morte che è più una cospirazione che eh, appunto una semplice scelta di un eh, personaggio eh, appunto, eh, come Booth. Eh, è più una cospirazione, ci sono vari eh, uomini che cercano di uccidere varie persone per sovvertire quello che era il risultato della guerra, eh, della guerra civile. Quindi ci sarà una persona che cercherà di uccidere. Eh, appunto, il segretario di Stato che era la persona più importante all'epoca anche questa è una cosa che cambia negli anni 60 eh? non c'è il vicepresidente il vicepresidente non conta niente perché all'epoca il vicepresidente non era altro quello che rappresentava l'altra parte quindi se il presidente era nordista e eh, il vicepresidente era sudista è così il contrario quello che contava, quello che la firma sul proclama di emancipazione è l'inco e il segretario di Stato il segretario di Stato che conta, eh, una, contava all'epoca perché poi si una trasformazione eh, della Costituzione. Eh, cosa succede eh, in questo e il tentativo di uccidere addirittura il vicepresidente, che non contava niente anche lui si chiamava Johnson, eh, non ho eh, detto il mostro Linda nel, nel Vietnam, ma sì, eh, Andrew, Andrew Johnson. Se ne è un uomo del Sud, sarà quello che poi cercherà di eh, riportare tutte le cose al punto di prima, sarà quello che poi finirà per questo sotto impiccio. Il, eh, il primo presidente, il secondo, ve lo ricordate per chi fa storia contemporanea? Mixo, eh? Mixo, Ragazzi, Mixo si dimentica prima, non lo sotto impiccio. Bene, comunque, capisco che siete i per partecipi di questo, di questo eh, vi, vi ringrazio quindi è una cospirazione l'ordita dei servizi segreti anche questa volta non è tanto l'idea della cospirazione che ci sta sotto questa storia di è un una cosa molto più grossa che porta ah, anche alla morte di il tentativo di eh, portare avanti una, eh, eh, una restaurazione piuttosto che quello che si concreto, la ricostruzione di osservi e però questo è tutto un altro argomento sono nuovi soldi eh, sono le famose lobbies che entrano appunto eh, nella Casa Bianca anzi in realtà non entrano nella Casa Bianca perché si perdono nella lobby perché eh, appunto la signora Grant non amava eh, l'odore dei sigari ed è su questo che questa piccola gag fa parte un po' del circo di bar eh, dell'interesse per tutti voi per la storia che Grazie. Bene, ringraziarti per questa bellissima lezione, un po' di form, mi verrebbe da dire. Eh, ti chiedo una cosa mentre magari gli studenti preparano altre eventuali domande, anche perché so che ci sono alcuni fra loro che sono appassionati di quello che parlare del tema. veramente eh, ci puoi dire qualcosa di come e quando, come se lo abbiano fatto, quegli Stati Uniti riescono ad avere lavorato questa ferita rappresentata dalla guerra civile. C'è qualche altra domanda che le raccolgo e poi eh, questo è un tema. Magari mentre tu rispondi dovranno la parlare. E' lo stupore che dopo una guerra civile così, così cruenta gli Stati Uniti non si siano divisi, e poi 40 anni dopo, 50 anni dopo, abbiamo combattuto una prima guerra mondiale come un'unica nazione, senza, senza divisioni interne. Certo, certo. Lei ha fatto una, una lezione praticamente incentrando l'attenzione sul problema del, dello schiavismo. Io avevo delle convinzioni diverse, non solo, cioè parzialmente diverse naturalmente e soprattutto uno dei problemi che mi piacerebbe che fosse un attimo focalizzato è il problema delle differenze economiche tra l'economia del nord e l'economia del sud perché un'economia del sud organizzata a monocultura aveva bisogno di una politica libero-scambista libero mentre l'incipiente e la crescente industria del nord il sud, uno dei problemi del sud è che non aveva uno straccio di azienda che facesse le rotaie per esempio no, il Nord aveva bisogno di, una, eh, di un sistema economico di tipo estremamente protezionista che sarà quello vincente e probabilmente questa è un'altra delle ragioni per cui il Nord e il Sud andavano per conto loro. Poi un altro aspetto che eh, mi piacerebbe Seguire in un corso monografico e quindi mi piacerebbe sentire un suo corso monografico sull'argomento, magari venendo a Scienze Politiche insieme a mio figlio che eh, ha fatto un esame con lei. E anche il, il discorso. Adesso un attimo ho perso il filo, se devo dire ma Dunque, <ride> da una parte l'economia e no. dall'altra il biocerca di No, adesso ci penso solo un attimo, un attimo. Rientro. A Rientro tanto. A Rispetto a quanto dicevo prima a proposito di una sorta di specializzazione industriale, mm -hmm. le divise, scarpe, armi, eccetera, c'è eh, una relazione quindi tra la guerra civile americana e questo tipo di specializzazione e quello che poi sarà la fabbrica portista e quindi un altro tipo di specializzazione industriale? Sì. Eh. No, sì, certo. Cioè, Sulla questione del cioè di Lincoln, perché proprio anche discorso in cui Lincoln sembra tutt'altro che eh, antischiavista, no? Cioè, sì. come si sì. Che... Sì. cioè però ha avuto anche il fatto. Cioè come si fa anche proprio come ricerca storia capire quanto i suoi discorsi sono quello che in realtà pensa, cioè, perché pensa rispetto al film, no? Poi pensi fa vedere che lui fa questi compromessi, dice alcune cose, per poi poter far passare una legge contro la schiavitù. Cioè anche, dopo proprio come ricerca storica, uno vuole poi capire se c'era cosa da pensare veramente lì, no? se era veramente a favore o nel, meno della spiritura. Ok, vado. Sì, sì. Ecco, eh. sono di aver finito con l'applauso, per averla <ride> così, insomma, per me sono messo in parte anche della comunicazione. Ci ho venito al 27 per aver parlato di un bar. Noi invece questo è un seminario, quindi è giusto appunto approfondire, approfondire alcuni, alcuni temi. Ecco, eh, il, il patriottismo, eh, parlo appunto della guerra del, del 14, parto, eh, parto da lì, eh, perché in un certo senso è un po' questo il nostro, eh, il nostro tema, no? a riproporre eh, gli Stati Uniti. Come fanno a diventare così Secondo tutto, perché se noi pensiamo a tutte queste fabbriche del, eh, del nord che continuano a produrre, dobbiamo pensare degli immigrati, dobbiamo pensare degli immigrati che arrivano, sbarcano eh, con la nave, arrivano eh, appunto a New York, in 40 ci saranno gli irlandesi, eh, e poi chi combatte per l'Unione, io ho lavorato molto su IGDM, non so se qualcuno di voi lo conosce, ho scritto anche un saggio repubblicano eh, o partecipato nei modi della del 28 qui a Milano, c'è cioè una fabbrica eh, sui navigli, eh, si chiama appunto la eh, Tinelli e poi diventerà successivamente le i no? eh, Tinelli, eh, patriota, eh, chiaramente non resta, la famiglia Lorinnega, la famiglia Ricca, eh, c'erano anche eh, i di Batti da sera, eccetera, eccetera. Eh, perché eh, all'epoca gli austriaci prendevano tutta la proprietà eh, se eh, ti scoprivano eh, appunto eh, fino a un repubblicano eh, azziliano. Eh? Eh, a un certo punto eh, prende eh, la via del carcere e si e quindi gli dicono ok eh, vuoi eh, la pena eh, di morte oppure l'esilio negli Stati Uniti? Forse sei un repubblicano? vai negli Stati Uniti eh? chiaramente negli Stati Uniti eh, ecco la prima immigrazione italiana che poi si ritrova a combattere nella Corea e ne è uno che poi qui sapeva fare la guerra quindi viene utilizzato anche okay, eh, da Lincoln eh, in queste sue campagne e eh, poi è un bellissimo anche l'episodio del, del figlio che vuole andare a combattere Se si sente anche il ma com'è possibile in un attimo ecco c'è questo coinvolgimento in una nazione eh, repubblicana eh, che eh, in un certo senso eh, coinvolge coinvolge nelle scelte di migliorare soprattutto nella possibilità di avere eh, un'opportunità l'opportunità di portare avanti la propria innovazione può essere appunto eh, la seta del nord che dove è tutto andava verso il coperto però c'è qualcosa c'è l'innovazione, l'idea di eh, fare parte eh, di questo eh, grande mondo americano, eh, il problema sorgerà successivamente, perché però queste sono tutte classi eh, che, che tendenzialmente vengono subito recuperate eh, dal, dal punto di vista eh, della letteratura e della cultura, perché sono eh, già di partenza, se lo legge, se lo scrive, eh, Parlo presto in inglese, l'inglese è una lingua abbastanza facile. Eh, sanno eh, conquistarsi degli spazi che avete in una risposta in inglese, eccetera, eccetera. E dopo diventa più difficile, quando arriva la grande divisione. In ecco che qui, mentre per quello che in un certo senso è inammissibile, è più facile perché il discorso di Lincoln diventa eh, quasi un patrimonio nazionale. Ci si sente eh, americani, si sente americani anche perché il percorso è stato fatto attraverso eh, queste guerre di cui vi ho parlato prima: no? le 12, le 13, la del la creazione di un inno nazionale. Eh, l'inno nazionale, il giuramento eh, che poi diventerà il giuramento alla bambina: quando cioè si tratterà eh, di aggregare gli altri immigrati più poveri, che passerà attraverso le scuole, eh, però l'inno nazionale è la battaglia di Florentino eh, è, è, è appunto la battaglia che eh, vede appunto questo, eh, questo poeta eh, appunto, è la visione che ha questo poeta eh, di questo forte attaccato dagli inglesi dove c'è questa grande bandiera che sventa ed è ancora su il giorno dopo perché resistono eh? E poi ancora attraverso i giornali. I giornali in un certo senso fanno partire un mondo che è questo, è patriottismo, è amore e patriottismo e rispetto nei confronti della bandiera, che è già la stella e È la stella e strisce chiaramente con una serie di strisce che aumentano ogni volta che entra un nuovo stato e così come aumentano le stelle e poi sceglie, come spiega bellissimo Renato Testi nel suo libro La storia della bandiera americana con stelle e strisce e poi sceglierà di mettere le 13 strisce e aumentare le stelle perché sennò era un caos non si più. era più facile appiccicare una stella ogni volta che si aggiungeva uno stato e ve lo ricordate che erano tanti gli stati che si aggiungevano tra i 13 stati originari e eh, sono già passati al compromesso di gli e sono passati a 20 quindi si trattava di aggiungere una stella per ogni Stato eh, che eh, entrava. Uh, e poi eh, addirittura c'è cioè questo Samuel Woodward che adesso sto studiando la guerra del 12 per un libro perché secondo me questa guerra non è assolutamente, eh, assolutamente studiata, Tutte ne parlano un po' come un, uh, una questione economica, è uh, una continuazione della guerra di indipendenza, però secondo è assolutamente studiata. Addirittura creano un giornale che si chiama War. Che pubblica per tre anni Samuel Woodward. e Samuel Woodward è uno dei eh, poeti americani. Attraverso questo, la poesia pubblicava di tutto, pubblicava le notizie della guerra. Ecco perché la guerra diventa il eh, traino, perché questa guerra civile diventa il traino per eh, l'industria del giornale. Questo non lo so sono, sono scordato di dirlo, però il Smith. Uh, ci fa avere moltissime copie con queste ci sono dei uh, reporter <coughs> i primi reporter di guerra sono con noi a seguito dell'esercito che hanno subito a combattere queste battaglie della guerra civile e uh, come informare il nord c'è innovazione cioè il telegrafo eh? Ma il telegrafo di morse che riesce a fare appunto con eh, la guerra appunto, eh, con il Messico di cui ho riportato prima il eh, telegrafo ferrovie battere a vapore, e poi chiaramente la pressa vapore che serve per stampare questi giornali sarà velocissimo stampare questi giornali. Ecco, questo è facilmente patriottismo americano. Vi ho detto prima di Uncol Sam, vi ho detto prima addirittura dell'idea di Casa Bianca, ecco come momento: prima si chiamava Preste del Paris prima del 2012, dopo l'incendio non c'erano i soldi per. Uh, rifare, gli dare una mano di bianco e da lì in poi eh, si chiamerà White House. Eh, eh, quindi eh, c'è cioè, un mio collega che fa eh, storia, che mi dice qualcosa vuoi, che interessa eh, interessante? c'è la guerra del 12, non solo pronunciato la Casa Bianca, per me è banale dire, a parte che prima non si chiamava la Casa Bianca, prima si chiamava Presidenza House. Quindi, eh, di fatto, è questa guerra, sono tutte le altre guerre che creano queste, però questa è più facile perché non tutta gente è abbastanza istruita, come Tinelli, che combatteva, aveva dei figli che erano appassionati addirittura a combattere, prima dei 18 anni. Lei non sa cosa le, eh, eh, appunto Tinelli eh, scrive una lettera a Lincoln eh, dicendo: eh, Guarda, che un figlio non c'ha 18 anni, per favore, eh, non me lo faccia combattere. L'ossessione, questo è chiaro che nel film figlio di Spino, è il bambino che deve andare a combattere. Perché cosa? Perché bisogna di la schiavitù. E questa è la, la, cosa, la cosa negativa in questa Repubblica. Era la cosa per cui eh, anche gli astrologi dicevano: eh sì, hai tu, il resto c'è ancora la schiavitù. Ma che Repubblica è? Altro che il banale, peggio ancora. È una Repubblica è basata sulla schiavitù. Ecco, la cosa successiva sarà, eh, sarà più complessa, perché lì arriveranno moltissimi eh, i letterati e quindi si tratterà di educare eh, i figli. E quindi lo vediamo chiaramente poi nell'Expo di Filadelfia nel 1876, quando ci sarà il giuramento alla bandiera. Eh, eh, tutte le scuole verranno portate e eh, reciteranno tutto, eh, le parole del libro qui. Ci sarà il nuovo Indolecchio ed è un mix tra cultura di massa e cultura popolare eh, che si poi ripropone con eh, eh, una, una, una, una coesione forte. E poi passa anche attraverso la guerra, l'estate americana che sarà e questo, come questo poi dopo si, eh, lo possiamo dire. Lo diremo, considerare il fatto che il pregiudizio nazionale che si sconfigge. Eh, il tredicesimo emendamento non è stato nulla. Poi, dopo ci sarà il quattordicesimo emendamento che dà il diritto di cittadinanza che non viene utilizzato dagli afroamericani ma viene utilizzato dalle corporation per costruirsi il loro eh, impero, eh, impero legale e poi ci sarà addirittura appunto il, eh, il quindicesimo emendamento eh, che dice che che i neri hanno il diritto di voto però praticamente nessuno si guadirà però se lo sapete né leggere né scrivere non potete avere questo diritto quindi ci sono delle leggi locali che anche in Vado, eh, vado un po' di corsa eh, per appunto, riprendere invece eh, la tua domanda molto, molto bella. Eh, io sono stato eh, al college eh, di Gettysburg dove c'era eh, un, un mio collega Kino Tishan che mi ha detto, ma guarda, per eh, insegnare a Guadessi di capire che cosa è successo che a infatti devi leggere solo un libro eh, che si chiama Confederati Neatiche. È un libro, eh, il confederato sta nella soffitta. L'idea confederata è sempre presente nella casa americana, solo che sta in soffitta, nel senso che sta nel valore in soffitta. E eh, questo, questo libro, eh, anche insieme Polizia del Giornalismo, è di Romulitz, eh, ed è una specie di ripercorrere le strade delle battaglie, un po' rielette, cioè, va molto di moda anche qui in Italia, forse intanto a combattere quando appunto della, della, della, della guerra indipendenza. Punto, eh, lì, però, è molto sentito individualmente. Dovete pensare che dal primo, vi ricordate quando è eh, Gates? Faccio le prove con, con i miei studenti. Se <ride> si siete attenti, dall'1 al 3 luglio, eh, ogni anno questi partono dal sud con le stesse uniformi, con le stesse eh, moschetti, con la stessa fornamentis. mentis. Eh, se c'è una gallina, si porta nella gabbietta perché sai che la gallina tutte le mattine ti trangono a piedi e fanno il gettismo ecco l'idea e il giornalista poi oh, questo conferma con Dietti segue questi gruppi e lo stesso succede per il nord e tu pensi il primo Luglio con tutto scoppato uno si mette un uniforme che all'epoca era più o meno di lana e, e fa questo percorso per andare a eh, a recreare queste questa Uh, a rimettere in scena una battaglia con questo ti dà l'idea appunto della, eh, della forza ancora oggi presente in questo contrasto tra quelli che poi eh, Obama cerca di, di semplificare stati due stati rossi eh? e Obama insiste molto su questo esiste sia contro, eh, dal punto di vista del populismo che questo è un tema fortissimo nella storia americana e dall'altra parte in questa, in questa, idea, questa ossessione della separazione Uh, we are not a division from a blue state or a red state, no, lo dice fuori. La finite state of America <coughs> e per Obama esce fuori da questa passione dell'insegnamento all'università di Chicago soprattutto dallo studio di queste profonde disuguaglianze che si profondo, che sono costruite nei secoli sull'economia la domanda eh, sull'economia è molto, eh, molto complessa mi porta anche un po' a legare all'idea di, eh, di Fordismo è, è chiaro che le, le fabbriche eh, nel nord eh, marciano, marciano soprattutto con eh, la guerra civile avrebbero marciato ma anche eh, senza, senza la guerra civile perché noi, gli Stati Uniti eh, quando siamo alla firma del 1876, grazie forse alla guerra civile, sono già la seconda potenza dopo l'Unghilterra ci sono queste quindi eh, che dire? l'idea è quella di eh, allargare questo mercato fino a quando c'è la frontiera si può allargare verso la frontiera si può costruire la ferrovia che va fino al Pacifico appunto meglio questa congiunzione eh, appunto eh, di Point, e poi anche eh, insieme la crescita stessa di una metropoli come Chicago, che diventa il centro di queste ferrovie. Eh? Chicago nasce Chicago, come voglio dire ai miei studenti, vuol dire semplicemente in lingua eh, degli indiani Illinois un campo di aglio simpatico. E come un campo di aglio simpatico si trasforma in quello che è Chicago, la grande città dei marcelli, Port Copini, quella che a un certo punto poi inonda. Eh, l'Europa eh, di derrate alimentari, certo, cioè, mi raccoglie tutti i Chicago e via Contè. Arrivano dal grande ovest e poi via Contento in Europa e si accorgono tutti i consiglici organi perché ci sono leggi proibizioniste. Eh, e va anche parte con la crisi grande, la crisi del 1873 e qui mi combatto sempre con i contemporaneisti. Questa è una, è una cosa una che questa non è che però è eh, eh, Una volta avevo fatto questa tesi e eh, c'era questa profetica diciamo, sulla grande depressione, quindi ho semplicemente so, diciamo, lavorato la volta scorsa. La grande depressione è no, quella dell'Europa del 1873. <ride> la grande depressione e di fatto è questa, quella era la grande crisi, però certi eh, parlano di quello come eh, grande... Eh, grande quindi vuol dire che gli europei sentono questa come la grande depressione la grande depressione dell'Europa che è causata appunto dalle innovazioni che eh, i merci eh, poi si cercherà di capire perché perché costano così poco E allora ci mandano registro eh, rossi non ci va il eh, eh, segretario questo è potentissimo eh, eh, senatore eh, terreno parla di un dello sviluppo eh, industriale eh, italiano, eh, manda appunto questo sussegretario precedente di prima. Perché? Prende tutta questa roba che costa così poco? Eh, spade, ci, sta ci sta lo sfruttamento, ci sta lo sfruttamento dei lavoratori che poi verrà solo eh, più usato da Jungle, il libro di Alton Seth. È chiaro che le scatolette ci finiscono anche i prezzi di carne umana di fatto. No? Eh, però in eh, queste terratte l'Italia arrivano e andano nel mercato quindi tendenzialmente eh, il, sud, eh, il sud in questo cerca di eh, è chiaro non ha, eh, non ha una una cerieria. la prima ceieria del sud è nel 1871 eh, a Birnick a Bando cioè la guerra civile è finita eh, la ceieria che non ce l'è? è, è e poi produrrà, per dopo non ci sarà sempre a costruire armi eh, per le altre guerre, però di fatto, poi potrà lanciare il tempo i porti che cioè, sono in Sassili, a Sassili, a Sassili, per Sassili, a Sassili, a Sassili, a Sassili, a Sassili, eh, Sull'economia la, la questione è molto lunga e bisognerebbe eh, affrontarla eh, così, così individualmente. Di fatto, poi gli eliciti una molta attenzione, ancora una volta, con l'Inghilterra perché eh, per avere queste armi, eh, i solisti dovranno rivolgersi all'Inghilterra e come pagarle? Con cotone e quindi, qui ci sarà eh, un movimento. Infatti, il Mujitinelli viene mandato a New Orleans per cercare di impedire che le bande di cotone partano per eh, l'Inghilterra. E' chiaro, se non ci sono più le fabbriche del sud a lavorare questo, co del, no, a lavorare questo cotone, eh, assolutamente dovranno esserci eh, le fabbriche inglesi. Sono ben contenti di avere questo cotone a buon prezzo, sono disposti anche a dare delle, eh, delle armi. E quindi il problema per Lincoln è fermare questo. Però come vi ho detto, eh, quello che viene chiamata oggigiorno the special relationship. Cioè Inghilterra eh, Stati Uniti eh, se, ok, abbiamo in guerra in Iraq ok, sì, sì, yeah, yeah, yeah ok, parliamo, we are good friends ok, no, di fatto si costruisce poi si scompone anche attraverso eh, questa eh, questa guerra civile eh, parlo eh, un attimo, e poi dovrò chiudere sulle fonti eh, di eh, fontismo eh, non è proprio la catena di mondo però ci assomiglia nel senso che ci sono delle parti intercambiabili che possono essere montate è chiaro che i macchinari diventano sempre più grandi però eh, non parlerei appunto di Ford che è proprio un'epoca successiva ma di poco eh, non tanto perché se poi parliamo adesso che sto studiando gli expo eh, le prime auto eh, costruite in fabbrica arriveranno all'expo di St. Louis nel 1904 dove era l'intera essere in esposizione e già, eh, già lì sì si può parlare di catena di montaggio e di fordismo prima abbiamo delle fabbriche eh, questo è interessante vedere che tipo di manodopera usano e che cosa producono eh, questo è molto curioso faccio un esempio banale il ketchup il ketchup esce fuori con innovazione eh, nel 1876 viene presentato da Heinz all'expo di Philadelphia ed è eh, prodotto a Pittsburgh eh, in una fabbrica dove lavorano quasi tutte le donne e anzi è molto abituato alla mano eh, femminile, precisa, pulita eccetera eccetera quindi lui crea delle conserve ma che cosa servono queste conserve se non a, a aiutare le donne in famiglia perché il marito è sempre diciamo dire bista, no? torna a casa, birra eh, puntano eh, pieni sul tavolo e può essere servito e quella torna dalla fabbrica a 12 ore 14 ore di fabbrica è chiaro che mi deve servire qualcosa perché sennò prende anche delle botte e allora anche serve eh, una pasta con ketchup oppure una, una polpella eh, con il ketchup si va velocissimo si, eh, si versa, eh, versa sopra. quindi c'è eh, un sistema di fabbriche e si vedono queste fabbriche e, eh, eccetera, eccetera. E, eh, però su questo, appunto, il fornismo è solo successivo, eh, e quindi sì, eh, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo tornare a fondo. Anche se ci sono dei tentativi eh, di creare questo, in alcune realtà, come, come possiamo raccontare. ad esempio Pullman. Avete cioè, avete presente? Pullman, eh, appunto, Chicago, costruisce una città per i suoi operai che fabbrica un carrozzeletto. Allora, tutti dicono, che okay, visto che dobbiamo viaggiare spesso su questi treni, perché non ci viaggiamo con? Pagliamo di più e viaggiamo su una bella carrozzeletto. Puma costruisce il carrozzeletto e chiaramente cerca di eh, anticipare il fornismo. Nel senso che dice, che okay, per lavorare qui dobbiamo creare dobbiamo, un operaio eh, che sia eh, appunto integrivo, che va a fare Ford, no? per cui era anche apprezzato eh, in generale, eh, un po', eh, anche qui Giuseppe cani, eh, aveva molto del costituzione di Ford e di creare questo operaio che non subriacava, che non subriacava e non tornava a casa e la moglie però a questo punto entra nella vita privata eh, delle persone. Chiaramente Puma e poi la sua fabbrica, e eh, sua città che sta a sud di Chicago eh, fallisce perché ci si accorge che la fabbrica a Stelle Strisce è eh, un mondo eh, a parte, a un certo punto ci si accorge che tu devi consumare le sue cose, pagare il suo affitto e poi eh, chiaramente continuare a produrre e ci sono delle persone che vengono a vedere come vivi in casa, questo è un classico anche eh, di forza, di entrare all'interno delle case per vedere se lo mettevi la capra in eh, quello che lui chiamava bagno, eh, perché, in effetti tutte queste cose avevano gas, avevano l'acqua eccetera eccetera, però chiaro che l'immigrazione eh, da un sud urbano europeo ti eh, portava a mettere la capra eh, all'interno della maschera, cioè della maschera del bagno. E quindi eh, in, questa, in questa sua ossessione ci sta poi lo sciocca, del movimento italiano, questo è tutta un'altra storia. Chiudo eh, sulle fonti che sono da studiare lingue in questo contesto, soprattutto eh, in Italia oggi è eh, veramente molto, molto, molto difficile. Eh, come dicevo, il libro a eh, cui si è ispirato quel film, che poi dura eh, forse tre ore, eh, è composto da 1200 pagine quindi ci sono molte voci composte, c'è cioè chi dice questo chi dice il contrario di questo poi ci sono le lettere spedite, non spedite però fa parte un po' della, eh, della difficoltà di essere storico eh, di essere storico e poi di privilegiare le fonti, di dare un po' quello che vuoi, eh, che vuoi dire, cercando di, eh, di, rispettare, eh, di rispettare questo. la fede appunto eh, nel documento, il documento scritto però come ti dicevo prima, ci sono delle lettere che vincono non spedito e quindi eh, rimangono, eh, rimangono un, po', un po' in sospeso. Eh, scrive tantissimo Lincoln, così come all'epoca scriveva tantissimo eh, Jefferson, eccetera, eccetera. Quindi sono quei presidenti che, eh, non è, eh, che dicono molto, e spesso quel momento è contraddittorio, questa è una ragione. Anche però se, come ti ho detto, il eh, frammento sulla schermatura è molto chiaro. Lui ha in mente un qualcosa che a certe volte diventa politico, non lo dice. Uh, però uh, ha un'idea vuole andare da qualche parte e alla stagione che... grazie, grazie. c'è un presidente che mi ha scritto dalla presa